Buongiorno, sono Laura Antichi, Vi volevo proporre delle tracce indicative per la preparazione e la gestione della lezione online nell'ambito della didattica a distanza e della didattica digitale integrata. Le eh, eh, eh, azioni del docente online in, uh, web uh, conferencing vanno programmate, previste, gestite. Si presuppone... Uh, quindi che il punto di appoggio di, uh, per tutte le attività che vengono poi um, gestite anche online è che esista una piattaforma di uh, riferimento per la creazione appunto della, dei materiali e per la loro organizzazione. Gli obiettivi uh, sono... Di, di contenuto, che ha, eh, quindi il docente sia in grado di erogare contenuti interattivi, di rendere disponibili zone nel cloud per la costruzione del lavoro di gruppo e di interazione, coinvolgere tutti gli studenti organizzando attività condivise di promuovere la partecipazione, il dibattito, il commento e di valutazione, dare un feedback continuo e riflessivo e utilizzare eh, strumenti di game durante eh, la, ad esempio la videoconferenza. Nel momento preparatorio dell'attività online il docente crea la classe virtuale, Setta le impostazioni del corso, invita gli studenti o per mail della scuola o inviando un codice della classe, eh, si accerta che gli studenti abbiano verificato le loro credenziali e siano in grado di accedere alla piattaforma, aggiunge gli studenti alla piattaforma, predispone materiale, checklist, indicazioni eh, operative. Da qui risulta evidente come la piattaforma e il punto di riferimento per tutte eh, poi le conferenze eh, che il docente eh, potrà eh, allestire. Bisogna comunque sicuramente settare le impostazioni del corso sulla, eh, nella classe virtuale, ad esempio in Google Classroom si va sul simbolo rotella che è posto nella classe virtuale sul simbolo rotella che è posto in alto inattiva eh, si attivano i dettagli e poi eh, si può vedere il codice di invito e si può attivare bit che è meglio rendere invisibile eh, come link sulla home prima della eh, sessione di eh, collegamento in sintesi, nel momento preparatorio dell'attività, il docente prepara eh, i contenuti sulla piattaforma e questi saranno utilizzati durante la, la, la, la diretta. Crea sempre sulla piattaforma le risorse, ad esempio le crea nella zona chiamata materiale nell'ambiente di uh, Google uh, Classroom. La, la prima cosa che può fare sulla piattaforma, questa è la piattaforma della classe, è di andare in stream. Se si è in ambiente sempre Google Classroom e di mandare un messaggio, ad esempio di benvenuto, o di fornire delle indicazioni operative sull'ambiente o su quello che si deve fare. Se ha eh, poi attivati i commenti, può chiedere al. Gli studenti di uh, rispondere. Si, uh, si è poi sempre in ambiente Google Classroom, in lavori del corso, sempre sulla piattaforma, crea eh, un materiale che assegna uh, ad un argomento. Il primo materiale potrebbe consistere in una checklist sull'etichetta di interazione, partecipazione alle attività della classe in videoconferenza. Un secondo eh, materiale potrebbe spiegare cosa ci si attende dagli studenti, che cosa eh, dovranno saper fare, dimostrare il saper fare alla fine di ciascuna unità. Il terzo materiale potrebbe consistere in un'immagine. Video, un video, un testo simbolo dell'argomento che si vuole trattare e quindi con un terzo materiale si potrebbe lanciare un micro contenuto di lezione e si potrebbe usare anche una eh, mappa. Come altro esempio, sempre nell'ambiente eh, quindi eh, preparatorio della Dell'attività su piattaforma in lavori del corso va a creare e preparare un compito o un compito con quiz o una domanda. Per avere eh, tutto pronto, mh, perché poi la sessione eh, di, in diretta eh, della videoconferenza sia in connessione con quello che è già esistente sulla uh, piattaforma. Nel momento operatorio dell'attività eh, online eh, il docente organizza ora una videoconferenza con un invito, una spiegazione che dia delle tempistiche, una etichetta da seguire, crea le risorse ad esempio sempre eh, le, o le ha create in materiale, ha preparato i contenuti e eh, e quindi eh, può ma mandare sempre mh, nella eh, la data della videoconferenza, la può mandare eh, per, eh, mh, sia per mail, come dicevo prima, oppure può essere anche condivisa in uh, calendar. Nel momento preparatorio le attività in web conferencing devono essere programmate e rese interattive. Alternare delle parti espositive del docente circa 5 minuti con domande e chiedere agli studenti di intervenire ad esempio in chat o con il microfono magari alzando la mano se è disponibile. Questa funzione nella web conferencing. Un'attività rompighiaccio un potrebbe essere quella di invitare gli studenti a presentarsi, sollecitare gli studenti ad usare Emoticon. Una per promemoria e scaletta ci si potrebbe domandare qual è l'argomento che voglio trattare nel webinar? Lo gestisco con lezione frontale, con video, con indicazione di risorse in modo ibrido. Cosa voglio che gli studenti facciano? Quali obiettivi voglio eh, conseguire? Il momento operatorio del, dell'attività dell'attività online, ossia il momento, nel momento della web conferencing, è caratterizzato da contenuti comunicazione e interazione e si concentra alla fine in un, mom in un momento di bilancio riflessivo. Il docente riassume alla fine, quello che si è fatto, invita gli studenti a lavorare in homework su documenti e presentazioni che ha condiviso, ad esempio, in scrittura in Google Drive, perché l'obiettivo è che si giunga alla produzione di un artefatto di eh, conoscenza. Il, il, i uh, documenti e poi le presentazioni in Drive potrebbero essere condivisi per uh, gruppi di lavoro. Potrebbe anche pensare di uh, creare un Padlet uh, per chiedere agli studenti uh, di uh, continuare su questo Padlet l'attività uh, disciplinare. Il bilancio riflessivo eh, nel momento operatorio rappresenta eh, pertanto una consegna, cosa farà lo studente in homework, un rilancio delle attività per il successivo webinar, cosa preparerà lo studente in vista del prossimo incontro, con due domande eh, finali cosa abbiamo nel carrello cioè che cosa abbiamo fatto e che cosa eh, faremo prima di concludere la sessione di uh, web conferencing il docente potrebbe organizzare e questo è il momento finale valutativo un'attività valutativa sotto forma di game collettivo attraverso la eh, condivisione in Web Conferencing del browser potrebbe, potrebbe proporre un quiz eh, con KAUT o con uh, 3 o altre applicazioni eh, gli studenti potrebbero partecipare attivamente utilizzando poi i loro dispositivi per rispondere al game e ah, per concludere sulla Web Conferencing il docente potrebbe organizzare un uh, padlet delle domande dicendo che nel successivo uh, webinar si partirà da queste. Importante è comunque registrare la sessione e renderla disponibile per gli assenti nella classe virtuale. Come vedete, quindi, mh, mh, per... Uh, uh, quindi, uh, per concludere questo discorso è importante che la web conferencing sia inserita in un contesto eh, di lavoro della, eh, della classe eh, virtuale, e la cui scelta è bene che sia fatta mh, da, da tutto l'istituto e condivisa da tutto l'istituto arrivederci